Venditalia 2018, altra novità da presentare attraverso gli schermi di vendintv.it. Siamo allo stand della Meto Cup, figli di Pinimpero e divisione vending di Saverio Salvagno e ci troviamo in compagnia di Mauro Rossato, il direttore commerciale di Figli di Pinimpero. Buongiorno e bentornato dinanzi agli schermi di vendintv.it. Buongiorno, buongiorno a tutti. e... Oggi abbiamo una novità rispetto al passato, abbiamo deciso di presentarci in fiera con altre due aziende eh, che, eh, specializzate e leader nel settore che sono la Metocaf, e divisione vending per quanto riguarda metto cap, le palettine e tutto quello che sono gli accessori dei bicchieri di carta e, e prodotti anche innovativi per il futuro per quanto riguarda i prodotti bio e altro per quanto riguarda sempre il discorso dei bicchieri e poi con divisione vending dove stiamo sviluppando insieme ormai da anni un progetto eh, di confezionamento di quelli che sono i kit accessori e chiaramente Pino Impero andiamo avanti invece con, per quanto riguarda lo zucchero eh, non solo più vending bianco ma anche vending di canna venditi di canna fair trade e venditi di canna bio. Queste sono le novità della fiera. Facciamoci spiegare però anche da Tommaso Giorato, il responsabile commerciale della Meto Cup. Perché questa unione? Beh, questa unione sicuramente ci permette di entrare nel mercato italiano eh, nella maniera migliore che potevamo ottenere con due aziende consolidate e presenti sul mercato da tanti anni. Um, noi come Ben Sai cerchiamo sempre di produrre tutti i nostri prodotti attraverso fonti ecosostenibili e quindi questa collaborazione sicuramente ci permetterà di stare al passo con le tecnologie, attenti anche alle innovazioni del mercato italiano e delle normative. Assolutamente, e di sviluppare il la nostra, nostra produzione, e le nostre attività in sinergia con anche le no i nostri partners. insomma. Ecco, io ti ho interrotto dicendo anche con le normative perché forse è uno dei punti più rilevanti per il futuro della distribuzione automatica italiana. Manca l'appello Saverio Salvagno che completerebbe ritardo, il trio. È in ritardo oggi. Oggi è in ritardo ma avremo modo di incontrarlo magari più tardi tra un'intervista un e l'altra e magari accenderemo telecamera e microfono per poter degnarlo di un saluto così come si deve. Mauro, grazie. Grazie a te e grazie a tutti. Eh, ancora grazie a te grazie a voi per l'opportunità e grazie a tutti Grazie. per chiunque desideri maggiori informazioni e andare quindi a mettersi in contatto con voi per uh, un contatto commerciale, per saperne di più, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere eh, per appunto avere un contatto senza alcun impegno? Ah, può essere direttamente sul nostro sito, quindi www pinimpero.com quello che è il nostro sito aziendale grazie Mauro, grazie Tommaso amici, continuate a seguirci perché le novità di Venditalia 2018 non terminano qui ciao, ciao, ciao, ciao grazie